Ed eccoci tornati di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus, spazio questo interamente dedicato alla politica perché è partito il countdown in vista delle elezioni di domenica prossima del 25 di settembre, si è chiusa quindi ufficialmente anche la campagna elettorale, una campagna elettorale last minute eh, che è avvenuta tra l'altro in un periodo molto particolare, insomma quello estivo eh, ferragostano, una campagna elettorale che è stata caratterizzata da un fenomeno, una particolare ovvero lo sbarco dei politici eh, su tiktok il social network più amato dai giovani beh eh, qual è l'intento è presto detto appunto cercare insomma di raccogliere voti e preferenze anche tra la popolazione più giovane la eh, cosiddetta eh, generazione eh, z e soprattutto strapparla ad una tentazione quella eh, dell'astensionismo eh, qual è stata però la, re la reazione della community beh è stata una reazione immediata e soprattutto non sempre rispondente alle aspettative dei politici stessi, anche eh, le critiche eh, sono piovute nei confronti di molti di loro. Analizzeremo tutto questo insieme al nostro ospite che eh, ci ha raggiunto in collegamento, l'imprenditore digitale Miche Cosentino, a cui naturalmente do il benvenuto. Grazie per essere qui con noi oggi. Grazie mille, grazie a voi. Ecco, Mick, eh, beh, insomma, il, sul perché i politici abbiano scelto di approdare anche su TikTok, appunto, è presto detto, TikTok è un social veramente in grande espansione con ormai 15 milioni eh, di iscritti in Italia. Addirittura tra l'altro è tra i brand più in ascesa eh, in assoluto in questo eh, momento storico. Eh, però ti chiedo ecco, tra eh, giornali, quindi eh, carta stampata, televisione, eh, internet e altri eh, social media, i politici aveva Davvero bisogno di TikTok per questa campagna elettorale? Ma allora ci ho pensato molto a questa domanda in realtà, perché mi è stata fatta parecchie volte e sinceramente penso che abbiano fatto la cosa giusta, mm. uh, perché mh, sia per il breve termine sia per il lungo termine sai ogni, ogni singolo social come abbiamo visto da Facebook poi Instagram Snapchat e via dicendo eh, sono sempre stati prima adottati dai giovani poi piano piano dal, dalle persone un po' più grandi quindi dai ragazzi under 30 e poi under 40 e poi abbiamo iniziato a trovare i nostri genitori su Facebook e via dicendo avverrà la stessa identica cosa con TikTok sta già avvenendo no? E quindi considerando che la maggior parte delle persone oggi sono uh, più rivolte con gli occhi sul telefono rispetto a guardare la strada purtroppo, uh, inevitabilmente bisogna essere all'interno di questo schermo uh, che in qualche modo è una sorta di metaverso ormai, si parla tanto mm -hmm, di metaverso, okay. ma stiamo già vivendo con questi cellulari all'interno di un metaverso, perché la maggior parte delle persone spende veramente ore e ore e ore. C'era uno studio, penso che oh, un giovane sotto al di sotto dei 30 anni passi più di tre ore solo su TikTok in media, che è tantissimo se ci pensiamo, quindi se io voglio cominciare ad educare un pubblico verso una determinata direzione, qualsiasi essa sia, devo necessariamente essere lì, quindi da un punto di vista di uh, marketing e di comunicazione, dal mio punto di vista hanno fatto la cosa più giusta. Poi il come, insomma, ne parleremo insieme oggi. Eh sì, infatti no, bisogna analizzare assolutamente la questione del come, perché eh, TikTok è un social che ha una natura abbastanza eh, particolare, definita fondamentalmente da alcuni elementi, cioè l'elemento ludico eh, con eh, dei video totalmente disimpegnati, caratterizzati appunto anche da un sottofondo eh, musicale. I giovani eh, lo, lo hai detto bene, ci passano tantissimo tempo ma ci passano del tempo per eh, divertirsi fondamentalmente e quindi ti chiedo, può essere davvero il mezzo giusto per veicolare dei messaggi politici importanti soprattutto in una situazione critica come questa critica dal punto di vista politico e dal punto di vista eh, economico? Sì, allora eh, se lo dovessi guardare da un punto di vista proprio di strategia, di comunicazione che poi è quello di cui ovviamente io mi occupo Uh, non poteva mancare il discorso TikTok perché uh, non è solo il discorso TikTok ma è tutto il conglomerato dei social network e l'audience generale che io riesco ovviamente ad attirare perché... Um, Ogni, ogni singolo social, ogni, ogni, ogni qualvolta ovviamente comincia a prendere piede, è sempre utilizzato solo per una singola cosa, uh -huh. no? Facebook era utilizzato tra gli studenti del college e poi è diventato quello che sappiamo, Instagram era solo utilizzato per le foto e quindi solo per, da parte dei fotografi e poi sappiamo che fine ha fatto, TikTok fino a due o tre anni fa dicevano no, non è solo per i balletti ma oggettivamente anche io a livello aziendale lo, lo utilizzo ormai da due anni con successo su differenti ovviamente realtà che siano e commerce formazione che siano prodotti fisici vendita di eh, climatizzatori qualsiasi tipo di cosa per quale ragione perché oggi la gente compra non dalle aziende ma dalle persone e quindi se la, la gente non compra più dalle aziende ma compra dalla persona che veicola il messaggio dell'azienda che è il motivo per il quale abbiamo visto gli influencer crescere sempre di più e la figura dell'influenza crescere sempre di più, è inevitabile che TikTok è uno di quei posti dove devi necessariamente essere se non vuoi lasciare dei pezzi della tua comunicazione scoperti Uh, perché magari stai solo andando su Facebook su Instagram oppure um, nei, nei, nei vari ovviamente altri canali che si possono utilizzare ecco, per una campagna di questo tipo? chiaro caso. quindi insomma dobbiamo allargare ampliare un pochino lo sguardo quando parliamo di uh, social network eh, perché eh. come sottolineato nasce magari uno strumento con una determinata caratteristica, struttura, natura un obiettivo e poi si trasforma in tutt'altro eh. mm, è, è chiarissimo ecco, eh, il discorso quindi dici è giusto esserci e i politici eh, hanno fatto questo passo eh, di entrare su TikTok noi abbiamo fatto un collage praticamente delle loro dichiarazioni più significative eh, su TikTok e tu ridi già perché un po' la reazione è quella ovviamente la analizzeremo però prima ecco, vediamo questo video con il meglio e il peggio dei politici su TikTok Ciao ragazzi, eccomi qua vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il 60% di voi ha meno di 30 anni. Soffro di un po' di invidia ma mi faccio ugualmente tanti complimenti. Viva il comunismo, la falce, il martello, Lenin, Stalin, l'Unione Sovietica, ma guardiamo al futuro. Kenta hai ragione, ho detto una parola senza senso, quindi adesso riproviamo. Con i Konichiwa! Meglio? Perché ho visto il tuo video e ho imparato qualcosa e quindi tu puoi continuare ad aiutarmi perché nel giapponese non sono proprio brava e quindi se è valido quell'invito a cena sono pronta per i sushi però cotto perché il crudo non lo mangio altrimenti ramen! Con mm? Konbawa! E che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu. Il primo video arriva proprio in questo momento. 25 giorni dalla campagna elettorale. È vero che vero La campagna elettorale porta tutti noi a voler trovare dei nuovi canali alternativi per dialogare e discutere. Per molti di voi io sono un esperto di First Reaction Shock o di Shish, linguaggi quasi più complessi del corsivo. Il 25 settembre saremo gli unici a proporre il salario minimo legale a 9 euro perché oltre 4 milioni di lavoratori e lavoratrici guadagnano 3, 4, 5 euro l'ora e questo non consente loro neppure di arrivare a fine mese e fare la spesa. Insomma i politici sì eh, hanno fatto il lo loro accesso su TikTok però in una maniera diciamo un po' buffa perché non possiedono completamente eh, così la conoscenza ecco, del linguaggio e delle strutture eh, di questo social ecco tutto questo non ha appunto un po' l'effetto contrario cioè al posto di avvicinare i giovani alla politica succede il contrario cioè che il messaggio politico venga sminuito, svilito in un certo senso se fatto così cosa e l'ho proprio analizzata anche sui dati in realtà e, è vero che la maggior parte delle mi sono andato a riguardare anche tutte proprio i primi video di quando sono, sono andati ovviamente live i vari politici, credo che Salvini sia stato uno dei primi, eh, 2019 2020, una cosa del genere, poi per ultimo abbiamo avuto ovviamente Berlusconi e i loro primi video Um, se mi sono andati tutti a guardare sono stati effettivamente un po' fuori dalle righe nel senso era palese il fatto che volessero trasmettere qualcosa con un mood che in quel momento non gli apparteneva Però se andiamo uh -huh. poi a guardare tutta l'altra serie di contenuti che vengono uh, pubblicati ad esempio di, di tutti uh, gli esponenti ovviamente che, che, che hai fatto vedere poco fa eh, se andiamo a guardare la maggior parte poi dei video che sono andati veramente virali o sono estrapolati da interviste che loro hanno fatto in altri contesti sì. e sono stati montati da persone che ovviamente sanno come funziona l'algoritmo di TikTok perché ovviamente hanno, insomma, ehm, sono andati abbastanza virali e lo abbiamo visto e, e dall'altra parte eh, questo cosa ci fa capire che certo ci sono dei contenuti che sono stati creati ad hoc per TikTok all'inizio ma mh, subito dopo sono passati a ok io ho fatto questa intervista in tv, ok prendo la clip, la adatto per TikTok e la pubblico su TikTok. Quindi in realtà um, nel momento in cui poi hanno iniziato a prendere la prima trazione, hanno iniziato poi a pubblicare in una maniera dal mio punto di vista che si addice per la maggior parte dei casi, magari non sempre c'è cioè qualche caduta, però si addice alle loro, alle loro comunicazioni e paradossalmente questo ha permesso secondo me da una parte a, a creare questa scissione, questa divisione quindi ci sono quelli che ah ma questi che cosa vogliono fare ma ci prendono in giro, non è possibile di qua e di là, però sappiamo e la storia insegna che ogni qualvolta c'è qualcuno che dice stai facendo una cosa sbagliata dall'altra parte c'è chi dice stai facendo la cosa giusta, il problema è, è se fossero stati uh, uh, come dire senza neartene arte né parte no? ok sì vabbè ci sono, non ci interessa ma questo spaccamento che hanno creato mm -hmm. tra varie audience sì ci piacciono, no non ci piacciono era questo l'intento che ovviamente eh, dovevano suscitare nella, nella mente delle persone perché tutti ne stiamo parlando e probabilmente era un pizzico di um, pubblico in più che serviva per andare a smuovere magari determinati animi anche, è vero che all'inizio qualcosa potrebbe essere vista no ma a me non mi interessa, io mi allontano però cerchiamo di pensare a questi ragazzi o comunque i giovani che mi ci metto dentro anche io ho anche su 35 anni insomma però uh, stiamo su questi cellulari no? la maggior parte della gente sta su questi cellulari tu puoi anche non considerare magari positivo un, un, un, un comunicato che magari sto facendo un video che sto facendo e va bene però lo stai guardando lo stai guardando e io frequento altre persone che stanno guardando anche quel contenuto potrebbero guardare quel contenuto indipendentemente che io vada a commentare o vada a cliccare like quel contenuto l'algoritmo sa che io ho interagito con quel contenuto e lo proporrà alle persone che ci sono simili al mio avatar, ok? Uh -huh. Quindi quello che sono io per l'algoritmo, per i miei comportamenti, vi dicendo. Questo ovviamente fa girare e per una campagna marketing io mi occupo di questo, quello che bisogna fare inizialmente è creare un messaggio broad che sia aperto e che poi piano piano si vada a stringere come un funnel, come un imbuto verso poi chi conta davvero. Ogni azienda e chi conta davvero per il risultato finale ok quindi per un'azienda io parto ovviamente broad e vado a pubblicare pubblicare pubblicare pubblicare per cercare di prendere più audience possibile polarizzando l'attenzione perché questo è l'unico messaggio di marketing che funziona polarizzare l'attenzione mi devi amare o mi devo odiare non c'è la via di mezzo se faccio la via di mezzo sto facendo qualcosa di sbagliato ma nel momento in cui io ho catturato questa attenzione poi piano piano vado a creare dei contenuti che si vadano ad avvicinare a quello che mi interessa per davvero che è vendere il prodotto, vendere me stesso, vendere la mia immagine, vendere il mio messaggio e non tutti inevitabilmente sposeranno questo, ma quei, tutti, quei, quei pochi che arriveranno lì, per modo di dire, ci sono arrivati proprio perché c'è questa piramide, tra virgolette, che viene costruita dove messaggio dopo messaggio, comunicazione dopo comunicazione, io divento sempre più consapevole, inizialmente, inizialmente non sono consapevole, divento consapevole e piano piano mi consapevolizzo sempre di più fino a quando prendo la mia decisione, di qua o di là. Certo, ecco, indipendentemente insomma, dai commenti positivi o negativi eh, abbiamo capito che è importante innanzitutto diffondere il proprio messaggio, la propria immagine, lasciare che la gente appunto, eh, manifesti il suo pensiero eh, polarizzandolo come eh, lo hai definito tu perché eh, abbiamo visto insomma, queste elezioni quanto mai giocano sull'effetto eh, polarizzazione eh, tra la destra e, e la sinistra. Quindi insomma ancora una volta l'importante è esserci innanzitutto e poi tutto quello che, che ne deriva insomma lo si commenta ma eh, in termini proprio di numeri ecco vediamo i politici eh, come se la cavano su TikTok chi è in testa alla classifica eccolo qui per numero di follower beh eh, al primo posto abbiamo Matteo Salvini con oltre 500.000 eh, follower seguito da eh, Silvio Berlusconi a quota 525.000 poi al terzo posto eh, Giuseppe Conte con poco più di 300.000 seguaci eh, seguito poi ecco da Giorgia Meloni dall'accoppiata del terzo polo Renzi Calenda mentre chi fa peggio su TikTok è il PD con appena eh, 3.000 follower ma non ci stupisce insomma vista la natura e l'elettorato anche eh, del PD abbastanza elitario eh, e ecco si rivolge tra l'altro anche una popolazione una fetta di popolazione un pochino eh, più in là con gli anni non certo ecco alla eh, generazione Z un tipo di linguaggio che deve ancora apprendere forse il, il PD ecco eh, io vorrei un commento da parte tua innanzitutto sulla performance eh, di Silvio Berlusconi perché abbiamo visto insomma il suo messaggio ha suscitato ilarità insomma non scampa il cosiddetto effetto cringe eh, che temutissimo eh, sui social ovvero quello insomma di essere anche un po' di risultare un pochino imbarazzante eppure eppure in testa alla classifica eh, anche su eh, TikTok e quindi io ti chiedo, ma quindi Silvio Berlusconi oltre ad essere il re delle televisioni, dei media tradizionali, ha le caratteristiche per diventare anche il re dei nuovi media, dei social network? Uh, può piacere, o non piacere, cerco di stare sempre su per parte, se mm -hmm. guardarlo da un punto di vista di marketing anche è anche difficile da parte mia fare una cosa del genere, però Uh, se dobbiamo prendere le persone le loro capacità di comunicazione tralasciamo poi le capacità che ognuno ha di fare il suo lavoro uh, lui onestamente ha sempre dimostrato di saper comunicare è un ottimo comunicatore è uno straordinario persuasore e lo dimostra il fatto che tutto questo ovviamente è stato trasferito da un'esperienza imprenditoriale uh -huh. che arrivi a quel livello se hai determinate skills, determinate capacità di leadership, di comunicazione. Io ho aziende, non è facile gestire aziende, non è facile gestire persone, gestire dipendenti e tutto il resto, soprattutto nei periodi di crisi, nei periodi dove tutto va bene. E se si arriva a determinati livelli, indipendentemente da quello che si possa pensare, perché ci sono delle competenze che... Eh, possono essere in parte innate, ma dall'altra parte sono proprio un talento che, che continua ovviamente ad esplodere giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Quindi il fatto che lui abbia es eh, sia esploso eh, su, nelle, nelle varie tv e via dicendo anche molti, molti anni fa, ricordo anni 90, 94 e via dicendo, ehm, è assolutamente normale che stia riaccadendo la stessa identica cosa perché questa è la nostra nuova TV per la maggior parte delle persone. Quindi. Ehm, per lui non penso che sia una novità è cioè non... eh certo, le skills insomma, che aveva acquisito nel passato le trasferisce Beh. poi anche sui nuovi mezzi eh, di comunicazione e questo insomma, sorprende fino a un certo punto quello che mi sorprende di più sempre ovviamente per quanto riguarda un'analisi semiotica non politica è invece la performance di Conte eh, che ha un'impostazione eh, completamente diversa eh, da quella di Berlusconi che fa battute che racconta eh, barzellette invece diciamo Conte ha un'immaginazione di un personaggio piuttosto serio, istituzionale, impostato, eppure su TikTok comunque con i suoi 300.000 follower il suo terzo posto fa una buona figura. Ecco, come te lo spieghi? Perché penso che abbia, ehm, ripeto, ognuno di questi esponenti ha una sua, un suo tratto caratteristico, no? che uh -huh. è, è una cosa molto importante quando bisogna andare a comunicare. E ogni tratto caratteristico attira determinate persone e polarizza in un determinato modo. Uh, un conte, onestamente, lo vedi come: eh, la prima cosa che vedi è, ripeto, stando slegato dal, dal discorso politico e via dicendo, ma da, da un punto di vista di marketing lo vedi, e la prima cosa che ti, ti trasmette può essere: ah, è il papà che mi dà la pacca sulla spalla e si vuol prendere cura. Di me, del mio futuro, mi dà il consiglio perché ha quel mood no molto uh, più pacato, più tranquillo, un po' più zen. Tra virgolette, mm -hmm. poi anche lui ha determinate frecciatine perché è giusto che si polarizzi in quel modo. Non si può essere uh, precisi e perfetti se non si annoia. E, e ovviamente va in quella direzione. Quindi uh, non mi stupisce il fatto che uh, piaccia a un gruppo di persone, magari più ristretto rispetto a quello degli altri esponenti, però uh, probabilmente bisognerà vedere poi cosa succederà insomma eh, tra qualche giorno ma anche guardando proprio i dati a posteriori um, però ha uno stile comunicativo che può piacere può non piacere è molto tranquillo e questo stile comunicativo tranquillo eh, suscita cioè, tranquillità nella, nella, nella mente delle persone e da qualche parte ovviamente suscita anche il volere ok lo condivido di qua e di là perché la realtà è questa cioè se questi politici sono cresciuti su TikTok non sono cresciuti perché hanno la manina magica dietro TikTok che gli dice «sì, tu sei Silvio, tu sei uh, Salvini, tu sei questo, allora ti metto qua con questi follower». No, cioè è il popolo che gli ha dato quel potere, uh, quindi vuol dire che piacciono e sia che piacciono che non piacciono, eh, questo è il seguito che hanno, quindi vuol dire che che funziona, fine. ecco sì, sì, no, giusto. Ma dobbiamo distinguere poi eh, il seguito eh, dal, dal riscontro. Ecco, il seguito sicuramente eh, ce l'hanno. Poi che piacciono o non piacciono, questo è un altro discorso. E lo affrontiamo proprio adesso. Perché qual è la risposta insomma eh, della community rispetto allo sbarco dei politici eh, su TikTok? Abbiamo scelto una voce in particolare, quella di eh, un'influencer molto famosa su eh, TikTok. Si tratta di Emma Galeotti, che ci circa 700.000 follower, quindi più di tutti i politici eh, italiani, ma eh, ecco è divenuta famosa anche, non solo ecco, tra il suo gruppo di pari, ma anche tra le altre generazioni, ma quelle un po' più capito, anziane, per aver, aver ecco, pubblicato un video di protesta contro lo sbarco dei politici eh, sul eh, social network. E leggiamo appunto eh, le, le sue parole, insomma, quando ho visto le prime apparizioni dei politici su TikTok, mi sono detta devo farci un video. Perché perché da un lato sì mi fanno ridere ma dall'altro però mi è venuta un po di rabbia perché mi sono sentita presa in giro e sminuita e poi aggiungo anche altre eh, dichiarazioni eh, la galeotti ha sostenuto o ci spiegano cosa vogliono fare senza trattarci come degli scemi che non capiscono nulla oppure è meglio che spariscano del tutto dai nostri social una reazione quindi ecco davvero molto dura eh, tu eh, mm, come la, la, la commenti mi è stata eh, veramente Insomma, una risposta piccata quella di eh, Emma Galeotti eh, rispetto ecco, allo sforzo mh, della politica italiana di, di eh, modernizzarsi. Uh, guarda, uh, mi è piaciuto questo video, sono andato proprio a vederlo sì. e tra l'altro la, la ragazza crea, Emma crea dei contenuti che sono eh, straordinari, sono veramente belli, divertenti. Divertenti, sì. Uh, sì, sì, sì, sì, sì, quindi... Tanto di cappello, bravissima, molto giovane anche da quello che, che si vede. Uh, allora, mi ricorda tanto quello che dicevano i fotografi quando gli imprenditori e i professionisti sono iniziati ad entrare su, su Instagram, oppure quando le aziende sono iniziate ad arrivare su Facebook. C'erano quelli del college e gli americani dicevano: «Noi non le vogliamo queste aziende perché…» Poi alla fine, se abbiamo tutti iniziato ad usare Facebook e, e le persone hanno iniziato a trovare sempre più amici su Facebook è stato perché c'è stata una massa adoption. Uh, che prevede ovviamente persone di una fascia d'età molto più alta e quindi business, soldi vi dicendo, uh, all'interno di quel social. La stessa cosa l'abbiamo vista con Instagram, la stiamo vedendo anche con TikTok, i giovani soprattutto di questa fascia d'età, ripeto, non so esattamente l'età della ragazza, ma uh, 19 prima... anni, 19 anni, quindi molto giovane e è normale che ci sia questa reazione perché qualcuno di più grande sta entrando in casa tua, tra virgolette. ma uh, questi i ragazzi molto giovani che magari lavorano con TikTok, questa ragazza lavora sicuramente da dio con TikTok e avrà un futuro straordinario se ovviamente continua a fare determinate cose bene. Uh, da una parte è giusto che dica così perché ti senti invaso e ti senti preso per i, in giro, uh, preso per i fondelli, mm -hmm. eh, però dall'altra parte una persona di questo tipo deve anche essere contenta che stia arrivando la mass adoption di questo tipo. Perché questo vuol dire che tutto ciò porterà fasce di persone di età sempre più uh, ovviamente uh, alta e, e questo farà in modo che anche il singolo influencer cresca sempre di più. Uh, perché se no siamo sempre noi, no? Se siamo sempre noi eh, il mio seguito a un certo punto non è che può crescere. E poi i, i 19 anni, i 20 anni saranno i trentenni tra dieci anni e le cose sicuramente cambieranno tantissimo. Quindi non penso che... Um, sia Propriamente giusto dire che uh, Stiano prendendo in giro Penso che sia giusto dire che Stanno cercando di utilizzare uh, TikTok nella maniera Uh, che gli è stata spiegata, perché di certo nessuno di questi esponenti si è messo lì a leggere articoli sugli algoritmi, quindi ne avranno professionisti, agency che li, li seguono a 360 gradi. Uh, ma è normale, sta arrivando una fetta di popolazione che, uh, trainata dai politici, a un certo punto ovviamente avrà un senso logico nel grande schema delle cose quindi eh, ci saranno i, ci sono i giovani che non sono d'accordo con questo approccio da parte dei politici ripeto io in realtà l'ho guardato con gli occhi di un 35enne la maggior parte dei contenuti a parte qualcuno che può essere sì c'è il balletto oppure la gaffa in realtà chi è stato veramente bravo e ripeto slegandomi da qualsiasi tipo di eh, preferenza, però un Salvini, anche, il Co anche Conte oppure anche Berlusconi. Se andiamo a guardare bene i video, uh, la cosa buffa e divertente è che loro sono stati se stessi. Sì. sì e sì. loro non possono mostrare questo lato di sé in tv o da altre parti perché devono stare sempre composti. Quindi questo. Eh, sembra che sia ah, ci stanno prendendo in giro eh, in realtà sono esseri umani come tutti se quello si schiaccia la mosca mentre sta parlando eh, chi di noi non l'ha mai fatto no? quindi è, è un modo diverso di trasmettere il messaggio entrando più eh, in maniera ravvicinata a contatto con il politico stesso che può piacere può non piacere e penso sinceramente che i social siano la casa di tutti non ci sia il no io qua non ti voglio questa è casa mia no perché è casa di nessuno perché se si, abbiamo un certo seguito è perché ci sono sempre più persone che entrano all'interno del social se ecco social sì che... no certo e poi come hai detto prima sono un po' insomma dei vasi comunicanti le generazioni esatto. per cui c'è un effetto traino eh, con appunto i giovani influencer che possono pescare dall'elettorato più adulto che magari eh, sbarca su TikTok per vedere un po' i politici che cosa fanno e viceversa e i politici che cercano di pescare consenso invece eh, tra i giovani quindi insomma è un, un organismo che si, che si alimenta di queste interazioni continue Miche io ti ringrazio tantissimo per questo bel approfondimento sulla politica e sui politici sbarcati su TikTok che abbiamo fatto insieme naturalmente a pochissimi giorni dalle elezioni vedremo se comunque l'obiettivo numero uno quello di evitare l'astensionismo della fetta di popolazione più giovane sarà effettivamente centrato o meno ormai il verdetto ce l'avremo davvero a breve Grazie amiche per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi.